Posso allontanarmi perché ho le cuffie che mi tirano. E' ah, per farvi capire la dimensione del pacco. È L'unboxing più grosso che questo canale abbia mai visto. Ora lo posiziono qua per terra e apro. Uh, mi spiace non riuscire. Facciamo così. Facciamo così ecco qua il pacco con le magliette voilà drag me too fast c'è un po di roba no vabbè c'è della roba qua no vabbè vabbè questa è una eh, non lo so comunque eh, ma bella ma bella ma bellissima ragazzi è bellissima Raga, mi piace un casino Questa è una 2XL Infatti penso che potrebbe stare a me Penso che potrebbe stare a me Spero che di averti ordinato per me La, la 2XL e non un'altra perché... No me la foto io questa Vaffanculo oh, oh, oh. Comunque Oltre alla maglietta Abbiamo un po' di cappellini No vabbè No vabbè Vabbè No vabbè raga, cappellino, drag me to fast con la strap qua. Vi faccio vedere se ce n'è qualcuno. No, non sono tantissime. Eh. Quindi dovete subito correre al fast. No, sono abbastanza però dovete correre al fast perché se siete amanti dei cappellini insomma. Adesso non ho guardato bene tutta la scatola, ce n'è cioè un po' Allora, qua abbiamo pochi pezzi, pochi pezzi Il portafoglio del Drag Me Too Fest, stile, stile anni 80 Guardate, no, è meraviglioso, è meraviglioso il portafoglio anni 80 del Drag Me Too Fest. E poi una... come si chiama questa Mirko? Una una, una. pochette Questa borsina Per mettere la droga ovviamente Per la droga Potete mettere almeno un chilo di, di marijuana qua dentro Scherzo Questo è bellissimo <ride> Vabbè c'è questo fare qua che non so come si chiama Per dormire La mascherina per dormire La mascherina Il Dragmi Vedete la mascherina del dragmi, anche e poi devo riuscire ad arrivare giusto alle shopper che sono sotto. Come faccio? E la shopper Popla, bella quest'anno. La grafica è meravigliosa, ragazzi, è più bella ancora. Cioè, è già spaccava l'anno scorso. Ci avevano detto tutti che bella grafica, eccetera. Quest'anno secondo me è ancora più bella. Un lavoro pazzesco, una, una, grandissima, una grandissima cosa che, che Tabù ha fatto per, eh, per, per questo festival che, che ha dato lustro al festival l'anno scorso. Cioè il fatto comunque di fare un, un, un fest, sì, cioè, tu ci metti la tua buona volontà e tutto, però avere subito un, un merch così, così figo a disposizione chiaramente alcuni omaggi per i registi altro da vendere per, per ripagare i costi eccetera cioè è una roba veramente pazzesca secondo me veramente una, una grandissima un grandissimo contributo a questo festival oltre che appunto l'aspetto puramente grafico alla fine se possiamo dirlo il Drag Me to Fest che Nasce da, appunto da un nome che ha trovato Chiara, che ha proposto Chiara, molto bello. Poi eh, prende veramente, si caratterizza veramente tanto grazie anche proprio al lavoro d'immagine che, che gli, ha, gli ha dato Mirko. Quindi. Se siete di Milano, venite. Se siete vicino a Milano, venite. Se siete lontano da Milano, venite lo stesso.